È inevitabile. Durante la nostra crescita siamo stati influenzati dalla cultura americana, siamo stati influenzati dalle loro serie, dai loro film, dalle loro canzoni. Ci hanno trasmesso i loro ideali di libertà, di autodeterminazione, il sogno americano. Ma sapete cos'altro c'era in quei film, in quelle serie così iconiche? Delle auto altrettanto iconiche. Oggi ne andremo a vedere una capendo com'è possedere un bolide americano in Italia. up outside in the rain today, not a clue to where or how, walk up alone. do now Stole some quotes of line somewhere Quando ricordo sto dentro le macchine americane con mio padre. Insomma. Non fa il matto che te la vendi, eh? Mai, anche perché è di mia figlia. Comunque. Mai, ah, gliel'hai promessa? Sì, sì, promesso. Mi catapulta dentro ai film. Una macchina del genere a Roma, come, come si guida? È una cosa che diventa soggettiva perché da fuori può sembrare diciamo, ma dove vai in giro questa macchina? Mm. Fare la spesa? Che in realtà è molto più semplice di quanto si possa pensare. Ovviamente non è una macchina che puoi prendere dal lunedì alla domenica sempre, sì, insomma. No. Anche, perché... Anche perché come dimensioni, come lunghezza. Ma no, quanto è lunga? Quando passi te con questa qua si girano tutti, eh sì. poi in su. Pollici in su, eh, complimenti, insomma, ma tutte le tacche. Fammi ci un giro. Yeah. Cacciacca! Cosa? Sì. 6 litr6, il motore è un 403, big block, tre rapporti, del 79, la macchina è match in number, quindi ha codice telaio, e codice motore e cambio, tutti corrispondenti. Okay. Quindi la macchina è assolutamente originale dal 79. È stupenda, ma poi è ogni singolo dettaglio, i muscoli da tutte le parti, se la guardi da qua è bella, se mi giro la guardo di qua è assurdo, i passi sono larghissimi, super muscolosa. I cerchi originali cerchio cerchi... Sì, i cerchi originali si, il, si chiama Snowflake, tono su tono, erano tono su tono. Vabbè. Però ha i suoi anni, no? sì, anche sì. se non è perfetta nella carrozzeria, ma chi se ne frega? No, no, ma anche perché... Questo colore è rarissimo. Questo colore si chiama Atlantis Blue, mm -hmm. è un colore che è stato fatto al decimo anniversario della produzione del Transam. Parliamo della, della Fenice, sobria. Sì. Sobrio. sobrio! Sobria, a tono su tono, quindi sobria. 43 <ride> anni, è appiccicato ancora qua e ha fatto il suo tempo, come si può vedere, ma è il bello anche di queste macchine. no? E questo? Questo è, si chiama T-top Quando uno vuole Se il tempo è buono Basta fare no, no, così Che spettacolo Ti renditi conto quanto è largo? Grazie. Senza il T-top è, è il doppio È il doppio, esatto Tra l'altro dei T-top ho anche le, le copertine Originali, sulle del 79 che sono introvabili. Anche tutti i documenti, tutti dai. i documenti il ho. Il libretto di servizio, di servizio originale per originale, per quanto riguarda il cricco originale, ho addirittura degli appunti che fece il primo proprietario, credo, per quanto riguarda i consumi, perché sono rapportati i galloni, quindi sicuramente fanno parte della storia della macchina anche queste cose. non le macchine, ma l'odore, non si sa per quale motivo, è sempre lo stesso di tutte le macchine americane anni 70 anni 80, insomma. La, la moquette, l'odore della benzina perché comunque sì, sì. carburatori grandi così. Hai visto che qui non termine, si badava. Tutti, tutte le cuciture dei sedili messe nel posto giusto, sì. il volante con il diametro tre il razze, il volante piccolo, tre razze, il dashboard, della strumentazione, il contachilometri, il contagiri è bellissimo, ti ci incanti. Passeresti le ore a scattare a fotografie? Fondo, sì. Sì. Eh, sì. anche i particolari, il simbolo della fenice sul cambio. Diciamo l'ultima caratteristica di queste auto qua, che quelle di oggi, se le sognano. Il suono. Il suono. Il suono, il suono del vuoto è... è il più bello della storia dei motori. Il più bello, in assoluto, sì. Al contrario di quanto si possa pensare, vista la linea della macchina sportiva, eccetera, eccetera, ma. Secondo me, il bello della guida di questa macchina, oltre la sgasatona, è proprio il piacere di guidarla su lunghi tratti, 100-120, come dici, va con un filo di gas... E... A passeggio. A passeggio. Ti porta a lei. Un po' di nostalgia ah. viene. La nostalgia viene perché, almeno io a casa, questi suoni li ho sempre sentiti. Certo. E li voglio continuare a sentire, ma so che comunque sia in giro, Ce ne sono pochi. È una cosa che voglio eh, trasmettere a. Questa è una cosa bella, che dai. Non capita tutti i giorni di, mm. di provare un'auto del genere. E di vederla dal vivo. Eh sì. Bella linea del 79. Che è l'anno mio poi. Che è l'anno tu. Eh. interessante, inutile dirtelo, lasciami un commento, mettimi un bel like, iscriviti al mio canale, cosa aspetti e noi come al solito cari amici ci vediamo nel prossimo episodio.